1918, verso la fine dell'anno, si conclude la prima guerra mondiale. L'anno successivo, nel gennaio del 1919, le potenze vincitrici di questa guerra si riuniscono vicino a Parigi, a Versailles, eh, per un dibattito nel quale stabilire il nuovo assetto dell'Europa, soprattutto dopo che sono stati sconfitti gli imperi centrali. A questo dibattito partecipano ben 32 paesi vincitori, però in sostanza eh, erano solo quattro i paesi che avevano un vero peso decisionale. In questa fotografia vediamo infatti i rappresentanti di questi quattro paesi e da sinistra il primo ministro inglese Lloyd George, eh, il ministro Orlando, Emanuele Orlando. Eh, il primo ministro francese Clemenceau e a destra il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson ciascuno di questi quattro paesi aveva diversi obiettivi precisi la Gran Bretagna tendeva a rafforzare i domini coloniali naturalmente approfittandosi eh, delle colonie tedesche in modo da riportare l'Europa continentale in equilibrio da parte sua l'Italia voleva gli ampliamenti territoriali che erano stati previsti nel patto di Londra prima dell'entrata in guerra dell'Italia. Eh, la Francia, che era rappresentata appunto dal ministro Clemenceau, voleva soddisfazione, la cosiddetta revanche, per l'affronto subito con la sconfitta nella guerra franco-prussiana, ma soprattutto voleva dei risarcimenti. Eh, sotto forma per esempio sia di territori tedeschi eh, sia di veri e propri pagamenti il pagamento dei cosiddetti danni di guerra eh, dovuti alle pesanti perdite e all'enorme costo della guerra in più voleva assicurarsi che la Germania non sarebbe tornata a minacciarla eh, da parte loro invece gli Stati Uniti, che erano appunto rappresentati eh, nella riunione dal Presidente Woodrow Wilson, eh, volevano affermare alcuni principi di politica internazionale. Eh, vedendo un po' la situazione, possiamo dire che per quanto concerne i primi tre paesi, Italia, Francia e Gran Bretagna, gli obiettivi che abbiamo enunciato erano abbastanza prevedibili da sempre infatti i vincitori vogliono risarcimento o ampliamenti territoriali per quanto riguarda invece le richieste statunitensi espresse in una lista di 14 punti costituivano invece una mossa diplomatica eh, nuova e abbastanza insolita Cosa c'è di così insolito in questa nuova politica, cioè nei 14 punti portati dalla Presidente Wilson a Versailles? Allora, prima di tutto questi eh, 14 punti affermavano eh, al loro interno alcuni principi fondamentali. Eh, ne vediamo tre o quattro. Il primo è quello della trasparenza. Che cosa significa? Significa che secondo Wilson gli accordi diplomatici dovevano essere di pubblico dominio. Eh, ad esempio il patto di Londra che l'Italia aveva fatto in segreto nel 1915 con la triplice intesa era inconcepibile da questo punto di vista. Cioè era inconcepibile che la diplomazia potesse decidere di spartirsi delle terre e dei popoli in segreto senza consultare i popoli stessi questo si collega a un secondo principio che diventa fondamentale che è il principio dell'autodeterminazione dei popoli Wilson ritiene che ogni eh, stato ogni popolo ha diritto di costituirsi in uno stato autonomo e indipendente naturalmente questo principio va a minare alla base ogni tipo di politica coloniale un altro punto riguardava il commercio marittimo Wilson chiedeva che il commercio navale e marittimo fosse libero da costrizioni cioè per esempio dai dazi doganali e questo ovviamente avrebbe permesso agli Stati Uniti di esportare in Europa il suo enorme surplus produttivo un ultimo punto che guardiamo adesso invece, è invece la condivisione delle decisioni tra gli stati. Eh, secondo Wilson doveva esserci un luogo, o, o meglio, eh, doveva esserci un'organizzazione all'interno della quale gli stati eh, potessero incontrarsi. Eh, in questo modo eh, avrebbero potuto condividere eh, le scelte diplomatiche e se fosse stato necessario anche punire eh, quegli stati imperialisti oppure quegli stati pericolosi per la pace. Eh, guardiamo in particolare la Francia e la Gran Bretagna. Eh, la Francia e la Gran Bretagna in realtà condividono soltanto alcuni dei eh, 14 punti eh, americani. Eh, tra i punti che non condividono assolutamente eh, è proprio il principio dell'autodeterminazione dei popoli, perlomeno fuori dall'Europa. Tuttavia, mh, proprio a causa delle grandi perdite subite, le richieste di queste due potenze sono quelle che eh, in realtà diventano determinanti e riescono a imporsi. Eh, tra questo, ovviamente la condanna della Germania come causa della guerra per cui la Germania doveva cedere l'Alsazia e la Lorena eh, e naturalmente doveva cedere alla Francia sono le terre appunto che eh, in diverse guerre Germania e Francia continuano a contendersi non basta deve anche cedere eh, svariati territori della sua parte orientale eh, alla Polonia inoltre eh, siccome la Germania viene appunto riconosciuta colpevole quasi no, di aver iniziato la guerra deve pagare i danni di guerra questi danni di guerra vengono calcolati eh, in una cifra che è pari a 132 miliardi di marchi che vanno pagati in oro però non in moneta eh, ed è una cifra impressionante oltre a questo la Germania non può avere un esercito che superi i 100.000 eh, uomini, eh, quindi non può ricostruire un esercito stabile superiore ai 100.000 uomini. All'interno di questo esercito poi alla Germania è proibito eh, addestrare quella che eh, normalmente si chiama la catena di comando, cioè, eh, non può addestrare ufficiali e anche sottufficiali. Infine, eh, la Germania non può costruire aeroplani, eh, non può costruire carri armati, eh, artiglieria pesante e eh, navi da guerra. Tutte queste imposizioni sono eh, chiaramente punitive nei confronti della Germania e sono anche umilianti al punto tale che eh, i delegati tedeschi eh, incaricati di contrattare eh, la resa le rifiutano. Eh, I paesi vincitori però minacciano una nuova guerra eh, ed è soltanto a questo punto che la Germania accetta quello che le viene imposto dai eh, vincitori. Consideriamo invece eh, l'Italia. Eh, L'Italia eh, voleva ottenere i territori come previsto dal Patto di Londra, eh, quindi le terre irredente, ma non riesce invece ad ottenere come previsto e come desiderato il controllo anche della Dalmazia e di fiume eh, ricordiamo che il patto di Londra era stato segreto e allora secondo gli americani eh, questa segretezza era contraria a quel principio di trasparenza che abbiamo detto prima inoltre assegnava dei territori all'insaputa delle popolazioni interessate e questo fatto lo rendeva contrario anche al eh, principio dell'autodeterminazione dei popoli. Mm, per questo motivo eh, il patto di Londra viene considerato... Eh, sbagliato e da annullare. L'annullamento del patto di Londra provoca delle conseguenze, non soltanto un'ondata di indignazione in Italia ma anche eh, la polemica del ministro Vittorio Emanuele Orlando con gli alleati, infatti il ministro eh, se ne va eh, da Versailles e si eh, dimette dalla sua carica. Da questo momento in Italia si comincerà anche a parlare di una vera e propria vittoria mutilata.